Live Kikin, Vive e Veggeti, la band di Bologna guidata da Curreri si ripresenta a Sanremo è la loro quinta partecipazione al festival stiamo parlando del gruppo musicale degli Stadio che gareggiano con il brano Un Giorno Mi Dirai il testo pone l'attenzione sul rapporto tra un padre e una figlia riguardo il tema delle rinunce in amore. La storica band bolognese cercherà di farsi strada tra i ragazzi dei talent e le carte non gli mancano. Basti pensare che il brano al momento delle selezioni ha commosso l'intera giuria. Di questo è enormemente soddisfatto Gaetano Curreri, leader e vocalist del gruppo. Durante un'intervista il cantante ha parlato delle sue tante collaborazioni, soprattutto quelle con Vasco Rossi e Lucio Dalla. A proposito di quest'ultimo, gli stadio hanno deciso di proporre nello spazio dedicato alle cover il brano La Sera dei Miracoli un omaggio al compagno bolognese di tante avventure. Gaetano Curreri ha grandi doti di interprete e non ha niente da invidiare alle nuove promesse uscite dai talent, ma la vittoria finale al Festival degli Stadio è quotata a 20 volte la